Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Voglio fare un saluto a Marco Labruzzo. Qualche settimana fa, appunto, mi aveva richiesto di fare il tutorial di Sally, la versione di Fiorella Mannoia. Io oggi ve lo propongo, ma voglio prima di tutto spiegare due cosine. Marco mi ha fatto presente che c'erano diverse ghost note nel groove. Voglio dire. Una cosa prima di tutto la ghost note come l'apertura del charleston piuttosto che il flam sono tutte abbellimenti che possono essere inseriti io prima di tutto prima di lavorare appunto sulle ghost note vi consiglio di lavorare principalmente sui groove base belli puliti al massimo senza raddoppi sul charleston senza apertura appunto senza ghost note dopodiché quando avete preso di su appunto questo groove potete iniziare a inserire le ghost note ed altri abbellimenti altre acciacature. perché parto con questo presupposto? perché come tutte le cose se poi si sbaglia o comunque si inserisce in eccesso troppi abbellimenti si rischia di fare l'effetto contrario quindi il bel groove che noi sentiamo suonato da noi potrebbe risultare un po' pesantino quindi sì agli abbellimenti assolutamente è una cosa che dovete avere nel vostro bagaglio ma non esagerate fatta questa premessa partiamo appunto con i groove base che noi troviamo i groove suonati con le ghost note e i fill. Poi, come sempre, qui sotto trovate il PDF della partitura completa su cui potete lavorare e suonare. Quindi io oggi vi farò vedere i groove base, i due o tre groove base che troverete nello spartito e alcuni fill. Allora, nell'introduzione troviamo appunto i nostri groove in cui nella seconda misura vediamo già le nostre ghost note. Allora, analizziamo la prima misura e la seconda misura senza senza ghost note. La prima misura, tutto charleston in ottavi. Suoneremo la cassa sull'1 e il rullante sul 3. È un tempo dimezzato. 102 bpm 1, 2, 3, 4. Seconda misura appunto suonata senza le ghost note. Sempre Charleston in ottavi. Sull'1 troviamo la cassa sul primo ottavo e sull'ultimo sedicesimo. Sul 2 cassa sul secondo ottavo. Sul tre rullante. Se noi non avessimo inserito le ghost note, le casse sarebbero sull'1 ottavo puntato e ultimo sedicesimo. E sul 2 il secondo ottavo. 1, 2, 3, 4. Stesso groove, ma ve lo faccio sentire appunto con le ghost note come suonerebbe. Drag che anticipa la prima cassa. Dopodiché abbiamo appunto la prima ghost note sul secondo ottavo dell'1 e sul secondo sedicesimo del 2. Quindi anticipa la seconda e la terza cassa. Per farvi capire meglio, vi suonerò le prime due misure in loop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. questo è il groove con le ghost note. Adesso analizziamo un po' i feel, poi iniziate magari a lavorarci voi senza inserire appunto le ghost note e vedete come va. Vediamo un piccolo lancio che troviamo sul secondo finale indicato nella seconda strofa. Charleston in ottavi sull'1, sul 2, sul 3 un charleston insieme a rullante. Sull'1 troviamo primo ottavo puntato e ultimo sedicesimo di cassa. Appunto sul 3 troviamo la stessa figura, però troviamo primo un colpo di rullante, ultimo sedicesimo sul primo tom, sul 4 un colpo sul secondo tom. Vi suono questa misura con la misura appena prima. 1, 2, 3, 4... Prima misura nell'ultima riga della prima pagina, anche qua troviamo sempre la prima parte del nostro groove base senza le ghost note, poi sul 3 e sul 4 vediamo un piccolo fill. Piccolo fill che si divide appunto sul 3, rullante charleston sul primo ottavo, sul secondo ottavo primo tom, sul 4 troviamo due sedicesimi sul secondo tom e secondo ottavo sul timpano. Sempre suonata insieme alla misura precedente. One, two. Prio 1, 2, 4, 1, 2, 3, sempre stessa riga, ci spostiamo sulla quarta misura, anche qui sull'1, charleston in ottavi. Cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo, sedicesimo, sul 2 troviamo charleston sul primo ottavo, sul secondo ottavo Primo tom un ottavo puntato, ottavo puntato sul secondo tom, sul quattro abbiamo il timpano. Ok, ottavi puntati, vi spiego dove cade la nota. Sul 2, il primo tom cadrà sul secondo ottavo, sul tre il secondo tom cadrà sul secondo sedicesimo, poi sul quattro il nostro timpano. Ve lo faccio ascoltare sempre suonando anche la misura che lo precede. One, two, 3 4 Arriviamo alla seconda pagina, terza misura, troviamo una misura un po' particolare. Anche qui sono tutti abbellimenti, però mi piacerebbe farvela capire. Sull'1 abbiamo Charleston in ottavi, cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo. Sul 2, solo col Charleston, abbiamo primo ottavo e ultimi due sedicesimi. Attenzione, sul 3 abbiamo quattro sedicesimi divisi tra rullante e suonato col cross stick. Due sedicesimi di Charleston e un altro sedicesimo sull'ante Sul quattro abbiamo sul primo ottavo uno splash o il crash e sul secondo ottavo Charleston 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 nella seconda pagina quinta misura della quarta riga sull'1 e sul 2 il solito groove base sul 3 vediamo rullante sul primo ottavo insieme al charleston sul secondo ottavo primo tom sul 4 diviso in sedicesimi due colpi sul secondo tom e due colpi sul timpano 1, 2, 3, 4 1 Scendiamo di qualche riga, alla misura 72 troviamo il fill che viene utilizzato per rientrare dopo lo special. Sull'1, primo ottavo di pausa, secondo sul primo tom. Sul 2 troviamo un sedicesimo di pausa, sul secondo sedicesimo, un ottavo puntato, sempre sul primo tom. Sul 3 abbiamo due ottavi sul secondo tom. Sul 4 abbiamo i primi due sedicesimi e secondo ottavo sul timpano. 1, 2, 3, 4. 1, 2. One. Terza ultima riga, seconda misura che vede sempre sull'1 e sul 2 il nostro groove di base. Sul 3 due ottavi, primo sul rullante, secondo sul primo tom. Sul 4 abbiamo primi due sedicesimi sul secondo tom e sul secondo ottavo un colpo di timpano. 1, 2, 3, 4. Ultima misura sempre della stessa riga, sull'1 vediamo Cassa insieme al Charleston sul primo ottavo puntato, ultimo sedicesimo che suonerà sul primo tom, sul 2 secondo ottavo sempre sul primo tom, sul 3 troviamo un ottavo di rullante e uno sul secondo tom, sul 4 primi due sedicesimi e secondo ottavo sul timpano. 1, 2, 3, questi sono i fill principali, la struttura potete controllarla appunto dal nostro pdf, non ho voluto approfondire appunto i groove proprio perché ci sono due o tre groove base a cui poi viene inserito appunto delle ghost note. Spero appunto che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, se volete potete lasciare i commenti, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e rimanete aggiornati sulle prossime novità non mi resta che augurarvi come sempre buon groove e buon divertimento alla prossima ciao